Uno spettacolo teatrale dal titolo Io, Pablito e Berzot e gli altri ragazzi dell'82, così Ciccio Graziani da Aretino porterà sul teatro Petrarca alcuni aneddoti inediti di quel mondiale dell'82, arriverà ad Arezzo anche la coppa originale conquistata dagli azzurri in quell'anno così speciale, il ricavato di questo spettacolo andrà interamente al calcit. Il ecco, primario è proprio quello, quello di poter fare uno spettacolo che possa piacere ma che nello stesso tempo abbia una finalità interessante che è come quella di donare il, tutto l'incasso, tutto ciò che abbiamo raccolto a livello finanziario alla, alla nostra associazione Alcalcit che eh, noi aretini in modo particolare ma credo anche tutta la provincia ed altre realtà vogliono molto bene perché poi hanno all'interno questo progetto scudo che è l'assistenza domiciliare per i malati terminali oncologici e vi posso garantire l'ho vissuto sulla mia pelle con mia suocera, sono dei ragazzi e delle ragazze spettacolari. Ringrazio il Presidente Gravina perché quando gli ho chiesto se era possibile in via eccezionale avere la Coppa qui al teatro, in maniera che la gente che verrà potrà vedere quella vera, quella, quella reale, quella che abbiamo vinto quella, quella, quella, quel luglio a Madrid, penso che sia un'attrazione interessante anche quella per la gente. Come si fa a comprare un biglietto, a prenotarlo? Dunque intanto possono venire presso la segreteria del calcite che siamo aperti dal lunedì al venerdì, se no possono telefonare al calcite, e, diciamo, possiamo fare la prenotazione e dare immediatamente l'assegnazione del posto, perciò diciamo, se basta telefonare al calcite e si trovano tutte le, le spiegazioni.